Sono un apprendista della scuola di Magia di Hikiu. Oggi voglio parlare di un argomento molto, molto particolare Perché è la base della magia Ma molto spesso non lo si realizza O lo si realizza solamente più tardi quando non sarebbe utile, ecco però prima di arrivare a questo volevo, volevo parlare di quello che mi ha, mi ha aperto le porte al fenomeno che dopo a, di cui andiamo a parlare e c'è cioè la realizzazione dell'impersonalità della coscienza Noi pensiamo di essere coscienti ma in realtà noi in quanto personalità quanto Marco, Giuseppina, Giovanna <ride> siamo solamente del, dei personaggi siamo definiti da qualcosa che non ci appartiene siamo delle storie che continuiamo a raccontarci siamo un insieme di esperienze che ci hanno scolpito che ci hanno colpito, che ci hanno ferito, che ci hanno turbato Beh, insomma, tutte le cose che la psicologia poi è andata ad esplorare nel corso di tutto il XX secolo, eccetera, eccetera, eccetera, ma non solo, non solo. Siamo quello che le altre persone si aspettano che siamo. Queste sono le nostre personalità. E questo è ciò in cui noi tutti i giorni scegliamo di riconoscerci ma la verità è che la coscienza e cioè la percezione del mondo è qualcosa che non ha nulla a che fare con tutto ciò la percezione del mondo utilizza le nostre personalità come dei vestiti e quindi non è personale la coscienza è impersonale. E proprio per questo si può spostare. Rendersi conto di questa cosa implica una destrutturazione delle nostre personalità, non nel senso che perdono di potere, perdono di stabilità diventiamo tutti matti, ci dissolviamo, no? Non è questo. Semplicemente, se ne siamo consapevoli, la nostra personalità inizia a rispettare ciò che siamo realmente e a farsi raccontare delle cose. Ed ecco che allora Quei mondi che sono aperti a ciò che è impersonale, a ciò che realmente siamo, riusciamo a portarli qui, riusciamo ad incarnare quella luce. Stavo dicendo che oggi avremmo parlato de, di una cosa, che è l'arte del sognare. E per fare questo mi viene comodo anche rievocare l'immagine bellissima di Castaneda sul punto di unione. Ossia, Castaneda parla di questo punto estremamente brillante che è situato all'interno del nostro uovo energetico che rappresenta proprio la nostra coscienza, la nostra percezione del mondo. La percezione del mondo si situa in un punto che è sempre fisso fissato nell'uomo normalmente in condizioni di veglia eppure questo punto si può spostare e quando si sposta la realtà attorno cambia questa non è una cosa fantascientifica è qualcosa che sperimentiamo tutti i giorni, tutte le notti prima di andare a dormire, andando a dormire il sognare appunto ma molto spesso quando noi sogniamo appunto abdichiamo alla nostra percezione e addirittura quasi il mattino non ci, non ci ricordiamo cosa è successo, non ci ricordiamo cosa abbiamo percepito durante la notte questo accade perché non sarebbe coerente con l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, non sarebbe coerente con ciò che gli altri si attendono da noi, con le nostre storie. Ma appunto prendere coscienza del fatto che siamo impersonali, Beh, questo è il primo passo per acquisire una padronanza del sognare. Sognare che nella rappresentazione di Castaneda altro non è che la capacità di spostare il punto di unione. Oppure, se vogliamo andare a, a, ad utilizzare altri linguaggi, riuscire a risalire da dal mondo fisico ai mondi lunari, ad esempio, no? E mantenere una percezione solida e capace di avere una certa fissità e quindi di essere utile, perché alla fine la magia è questo, è la capacità di utilizzare le nostre facoltà al 100%. Il sognare apre le porte a dei poteri che normalmente gli esseri umani non hanno, perché? perché agire sui piani sottili implica la possibilità di fare cose che non abbiamo il modo di fare qui ed ora. Non si sogna solo di notte. E non si sogna solo in quel senso. Uno dei modi più, più semplici ed immediati e naturali per capire che cos'è il sognare è fare una passeggiata nel bosco. Se tu fai una passeggiata nel bosco da solo, vedrai che improvvisamente il mondo attorno a te acquisterà un'altra vita. I rumori che potresti tranquillamente catalogare e classificare come il cammino di un cervo o un rametto spostato da un qualsiasi animale improvvisamente diventano simbolo e segno e diventano presenze inizia a vedere attorno a te che il bosco ti parla e ti fa paura che nel bosco ci sono degli esseri che tu non puoi spiegare, l'irrazionale prende il sopravvento sulla ragione e ti ritrovi come un bambino sperduto, in pericolo, ma lì tutto quanto acquista un'altra vita, lì inizi veramente a percepire quanto reale, è ciò che noi tutti i giorni cerchiamo di negare a noi stessi, per rinchiuderci, nelle nostre storie sicure, dove tutto è scontato, dove non c'è spazio per l'imprevisto, per la sorpresa, per la morte, che cerchiamo di bandire e di allontanare a qualsiasi costo. Non viviamo per paura di morire. Ma il bosco, il bosco ci insegna che tutto quello che cerchiamo di non vedere c'è lì dietro le fronde. E se ci permettiamo di avere paura e di non esserne sopraffatti, ecco che noi stiamo camminando dal mondo alla luna. entriamo veramente in altri mondi e lo sentiamo attorno e raccogliamo i doni di potere e mettiamo in gioco la nostra vita e quando ti esponi alla forza del sogno poi il sogno Entra a far parte di te e ne porti sempre dietro di te un pezzetto in tutta la tua vita. Questo è il primo vero passo nell'apprendimento della magia, in un apprendimento vero. E capirai che se fatto con intensità, se fatto con il cuore, se fatto cavalcando una tradizione reale, autentica, è qualcosa che non si può descrivere e che ha il potere di stravolgere realmente ogni cosa.